Nelle politiche dei paesi riceventi tuttora il rientro viene incentivato come una risposta alla povertà degli immigrati, soprattutto in tempi di crisi, ci ha provato la Spagna, ci prova l'OIM, un po' ci prova anche l'Italia, a cercare di incentivare il ritorno degli immigrati in questo periodo dicendo c'è la crisi economica, perdono il lavoro, perdono la casa, ma è meglio che tornino al loro paese, diamogli qualche soldo. Questo disegno si scontra con la psicologia dei migranti, eh, i quali generalmente non vogliono tornare da falliti nel contesto da cui sono partiti, non vogliono tornare a testa bassa e con vergogna nei luoghi che hanno lasciato con speranza e orgoglio. Eh, infatti i risultati sono sempre fallimentari di politiche di questo genere. Eh, leggevo qualche giorno fa, che prima è presentata come un dato di grande successo il fatto che mille immigrati abbiano cercato in Italia di tornare indietro con i fondi per il rientro. Stiamo parlando di mille su cinque milioni, vuol dire zero, eh, se facciamo la tara di quelli che sono arrivati alla pensione, di quelli malati purtroppo o di altre situazioni che hanno incoraggiato il rientro. Allora bisogna cambiare logica e cominciare a dire che il eh, rientro eh, viene visto bene dall'immigrato quando lui ha successo e quando può tornare eh, con speranze di miglioramento ulteriore nel suo paese d'origine. Tipicamente quando lui ha messo da parte qualche risparmio e dall'altra parte c'è un contesto economico positivo e che fiorisce che consente di valorizzare degli investimenti. Ecco allora è in questo senso che io vedo il eh, cosviluppo come una prospettiva vincente, interessante, significativa. Eh, contesto dinamico del luogo di destinazione, cioè il paese d'origine degli immigrati, in cui possono mettere al servizio eh, dello sviluppo le risorse, i saperi, le esperienze che hanno accumulato. Nel idealmente eh, situazioni che favoriscono questi contesti di vantaggio reciproco sono quelle in cui c'è anche poi un interesse del paese di immigrazione un, un interesse del nord del mondo nel eh, incentivare e favorire processi di rete e sviluppo economico nel sud del mondo. Allora ci sono esperienze in cui si Fondano delle filiali commerciali in cui il migrante diventa un tramite per l'esportazione di moda o di altri prodotti dell'industria del cibo, dell'industria italiana, oppure il migrante attiva dei laboratori, delle realtà produttive che possono poi immettere dei prodotti nei mercati del nord globale. Ecco, quindi. Eh, Stiamo inventando qualche cosa ma si tratta di perfezionare, di favorire, di accompagnare dei processi che talvolta spontaneamente già si sviluppano.